Zombie apocalypse, eccome qui ragazze mie come non detto, sono, anzi no, come promesso volevo dire, scusate, sono tornata con un altro video dei prodotti finiti, come vi avevo detto nel video vlog di eh, poco fa, perché non so quando caricherò questi due video, uno vlog e eh, quest'altro è prodotti finiti. Mm, beauty e anche casa quindi vediamo un po' cosa ho finito e cosa mi è piaciuto e cosa non vediamo, non lo so questa è la busta vedete, ecco qua, questa è la bustina e vi faccio vedere innanzitutto comincio da quelli della casa, alcuni saranno già eh, ve li ho già fatti vedere, ma li faccio rivedere comunque e uno è questo qui questo è ehm, Marsiglia, protege, protegge i capi più delicati ed è questo qua mi è piaciuto davvero tanto molto buono e fa un'ottima formazione veramente eccellente si sì. ecco qua vedete e allora i millimetri sono 1500 ml e mi è piaciuto tanto poi altro prodotto e non sto qui a dilungarmi lo sapete già Uso sempre questi Vidal, li amo tantissimo. Ne ho finiti ben quanti? 1, 2, 3, 4. Sì, 4 Vidal ho finito. 4 Vidal, uno questo, questo è, al, questo è la Vanilla Lime Tropical Sunset o Sinset. Non so come si dice comunque, questo è Vidal da 500 ml di prodotto. Non so cosa si possa vedere, fidatevi. Questo è cocnuta, acqua di cocco e monoi, buono, emozione ottima. Poi, stessa cosa Vidal, che ve lo dico a fare, altro Vidal, va <ride> vedete, già. Poi, sempre per la casa, che poi è anche per il bucato, questa lana ci è piaciuta averla tanto, Mm, ci è piaciuto perché lo usiamo tutti in famiglia, cioè mio nonna e io. Siamo in due in casa e ci è piaciuto perché no? Questo è sole con balsamo ammorbidente, lana e delicati, ecco qua. Come potete ben constatare, è tutto. terminato Vabbè, a parte c'è una goccina, ma vabbè, chi se ne è più un goccio, non importa. Comunque la profumazione non è male buona si sì. non è per niente stucchevole anzi va benone poi ah i millimetri ve l'ho detto un litro anzi per un litro vedete un litro sì. poi allora vado veloce perché non voglio fare un video lungo di, di un'ora quindi sugar doccia colori di targan sugar doccia shower Giammar, questo lo utilizzavo per farmi scavare in doccia e lasciava, ha lasciato una, belle, una pelle lì, e scusate se farò di là ma guardo per vedere chi arriva perché non voglio che mi scavano facendo video di più, vabbè scusate ragazze, ma eh, poi si tratta che come vi ho detto prima preferisco la vita reale ai si, sì, ci sì, siamo capiti, comunque nulla allora, vi dicevo, eh, Geomar Sugar con olio di argan e eh, olio di argan, cosa dicevo? vabbè, comunque mi ci sono trovata bene va bene, questo puliva bene e mi ha lasciato una pelle liscia, e morbida e profumata poi dici, anche questo mi ci sono trovata bene, mi ci sto trovando tuttora bene e lo amo, perché è buono e pulisce bene la faccia poi, questo è da 150 ml di prodotto per un paio di 12 mesi, buono, al pump dosatore. Ragazzi, che bello dico a fare? Stra buono, ottimo. Costa 14 euro, ma ne vale la pena. Deodorante, che compro e ricompro tutte le volte che vado a sapone e profumi, e il Original Mistrings Cream deodorante molto buono, anche questo sa di... Saponetta, saponetta buono e ha un profumo che, wow, top. Ovviamente mi lavo e mi rilavo tutte le volte che ho bisogno di lavarmi, cioè, la mattina mi alzo e mi lavo. Il alla sera mi lavo per sentirmi più, eh, più dolcemente coccolata e basta Sì, mi lavo perché voglio tormentarmi con un profumo bellissimo addosso, Frutto lì, per coccolarmi ecco perché mi lavo, ma anche perché ne ho bisogno ragazze, se ci devo lavare in qualche modo poi nulla Allora, questo non ve l'ho detto 30 ml di prodotto, già <ride> Questa ve l'ho già fatta vedere, ma ve la faccio rivedere, ed è palla ehm, da e, e niente, da 100 grammi di prodotto ed stra buona, mi è piaciuta un casino Ah, taglierò la parte, ho detto quello che non dovevo dire Perché voglio evitare, visto il periodo che è Quindi questa è una palla da bagno, una saponetta da bagno Per fare l'acqua più colorata Comunque niente ragazzi, se il video vi è piaciuto anche nell'altro Mettete un bel like, commentate, iscrivetevi E perché no, attivate la campanella un bacio, ciao, buon giornata a tutte.